Grazie Presidente. Eh, proprio oggi c'è stata una conferenza stampa qui in Campidoglio dove c'è stato un accordo tra Roma Capitale, Ama e Comieco... Eh... Per portare avanti un progetto eh, specifico sul primo municipio che parte in questi, in questi giorni. E questo progetto si chiama Le strade del riciclo portano a Roma, ovviamente l'obiettivo di questo eh, progetto è che l'idea e la sperimentazione che verrà effettuata in questi giorni nel primo municipio si possa estendere in tutta Roma. Per cui su questo eh, tema noi stiamo eh, lavorando eh, molto allacremente e dunque ci asteniamo. Grazie.